Ciao a tutti ragazzi noi siamo Dynamitix E Marco007 Siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nell'ultimo episodio abbiamo incontrato Bobby e Ora gli stiamo facendo passare una buona giornata Solo che dobbiamo anche portare l'acqua ad un lago E anche tagliare il, il, il, il nastro blu E quindi abbiamo un bel po' di cose da fare Ora abbiamo, abbiamo perso Bobby nel pagliaio Ma chi se ne frega perché Nel pagliaio o nell'erba alta? Nel, nel pagliaio Attento a non saltare ti assicuro che non è bello che cadere da qua su Salta Attento a non saltare Ok Quindi ti pro è un, tipo un Tipo un muro invisibile sono Che è fatto a cazzi Giusto per darti fastidio Perché, mette me no. okay. perché <ride> mettere Perché mettere un muro invisibile Era difficile N È vero Nintendo? Colpisci. Eh, vediamo che dice. Santuario delle di acque vale vale castagnoso. Colpiscilo. Castagna. Col Colpiscilo. Non credo ci sia un Todd. L'abbiamo appena creato. Qui c'è una foglia Todd. Perché si è aperta da solo? Oh. Più per fortuna non mi hanno appallottolato dall'altra parte del ponte. S Se fosse finito in mezzo a quell'erba alta non, non mi... Non mi avessi mai trovato senza un qualche sensore perlomeno. Oh, Toddy Todd. Come trovare un Todd in un pagliaio. Basta. Cosa provi a fare? Guarda, sta funzionando almeno. Ma non è inteso così, ti stai sprecando tutti. Vabbè. <ride> Vabbè. Andiamo prima qui a sto punto. Andiamo a questo Oh, guarda un altro blocco salvataggio. Che guarda. fortuna. Dove? A sinistra. No, non sono abbastanza forte per questi. Puoi scappare. Sono troppo vecchio Vai. per queste cose. Vai in mezzo a una porta Todd Non le vedevo dai oddio. tempi di Mario Luigi Partners in Time oh, Non è una porta Todd, è un mini laboratorio C'è cioè una porta <ride> Che una porta Ch Oddio No no un attimo <ride> tu Lo vedi così suona il campanello nope. <ride> <ride> tu NOPE quel tizio è stato schiacciato dalla stampante Stampante Boh che ne so che cos'è Magari in una realtà virtuale Ti salvo io Strappa. Ah, Fium Grazie mille, Mario. Pensavo di rimanere là incastrato per sempre. Sì, allora è una stampante pure un fatto. Ci ritrovi in una di. Eh, ti trovi in una di quelle succursali del centro di ricerca di questa zona, Monte Autumn. Abbiamo sviluppato dei sensori avanzatissimi per aiutare avventurieri come te. Io non posso darti nulla, ma. sicuro il ricercatore capo ha qualcosa di utile per te. Prova a farli visita. Molto <ride> motivo li fai vedere il radar. Mmm, intendi questo? Sì, va bene, devi trovare il coso, mostri, cose. Io ho ideato questo sistema di telecasport per far viaggiare la gente eh, da un nostro ufficio all'altro, si chiama Telefaxport. Su, prova, potrai viaggiare da qui al centro di ricerca principale in un istante. No, metti no, perché tanto non ci serve adesso, però ci servirà più avanti, quindi sì. Voglio aprire la tua cassaforte, mi dai il codice, magari c'è un Todd dentro. Beh. No. <ride> Un attimo alberi. Che c'è? Perché? Sono già stato qui. E comunque alberi c'hanno i todd Non ci sta nulla, non suona la campanella. Fai il genitorno all'albero. Non posso? Ah sì che posso. Che mi direi non posso? Provaci. <ride> Vai salva e eh, finiamo l'episodio. Sì, certo. Niente. Che grotta pure. No! Basta! Ma ricominciamo! Avevi smesso per un certo periodo E ora ricominciamo. Prendi quella moneta da 10. Oh wow, non ti hanno dato nulla. è ho aumentato il massimo. Eh vabbè. Comunque sia. È brutto. E ora? Mi chiedo dove sia il Todd. Secondo me quello ha a che fare con, con prenderlo. Se no, come fai a salire? Mm, non ho un'idea. Or is it? No, è così. Punto. Dove l'hai visto? Bonk. Brava, ora devi rifare il giro. Mmm. Perché ci metti così tanto? Che è forte. Più per poco la pietra non mi colpiva. Ma di, che mi, ma di che mi preoccupo? Sono di carta. La carta batta sasso. Non <ride> c'è ti schiaccia e eh, ti uccide. In quel caso no. Qui c'è un Todd. Ma dove? Uh, quel pesce Todd c'è. Cioè. Ok. Allora, innanzitutto questo. Poi Todd che me l'ha detto la campanella probabilmente qui è la foglia mm. oh finalmente era una vita che volevo dirlo quindi ascolta bene è possibile accendere e spegnere o oh, mio dio basta cioè, i dispositivi basta a parte... ah è basta. vero non è che tutti devono vederla ok perché devono farci questi tutorial che già sappiamo in due secondi dov'è che sta si sì, vabbè dov'è che ci porta? Ah, è qui dall'altra trovato del mondo Una il livello mi ha detto che usi Art da un po', bello, eh? Ti sembrano difficili da manovrare? Siccome oh mio, Dio, basta Non ti piacciono? <ride> quindi dire... si attivano nella sezione del menu ci fare il tutorial, pur quando non servo? Perché... Vai, indilo a Olivia dall'inizio delle battaglie Jumpa giù Uccidi quello scarabeo Todd Cos'è? Ah Vai, uccidilo Ah. ah. E l'hanno messa a posto per prendere non era foggio. necessario Ehi Mario scusa se continuo a scappare Mi sono lasciato prendere dal panico Però ho imparato che sono bravo a scalare i muri Non più Ok Aspetta che torna a scimmia e prenderà di, di soppiatto. Dai Come faccio Ora Perché così curandovi Mammaggia sì, modo di rifare tutto il giro. Certo che sembra un genio. No, un attimo, e se fosse questo... Eh, va niente. Eh, taglio. Ok, siamo tornati qui. No, ora non entriamo nel tubo, andiamo qui. Vediamo cosa sta. Ah, questo sta nel trailer. Wow. Stacchetto che tu lì attenzione i pesci smac ecco è salito qui il tuo dovevo neanche pescare bene oh grazie questo è l'ingresso del santuario delle acque c'è cioè, chi dice che qui vive un terribile spirito acquatico beh la gente dice ne dice di cosa non li ho ancora affrontati i pesci smack. Sì, sì, siamo arrivati al santuario dell'acqua dove vive il quarto magno dell'acqua dove doveva di scoprire che aspetto ha Questo sembra proprio ingresso del santuario, ma come si apre? Oh, chissà come. Oh, servono due paia di piedi. Solo che noi non abbiamo Luigi, ma abbiamo Bobby. Anzi, neanche. Olivia, fatti dei piedi. Questa mi gente ha sulla cosa. Oh, credo di aver capito. Deve aver capito, mare. Bisogna premere due blocchi contemporaneamente. Sì, deve essere così. Che brava che sono, bella e brava. Non sei bella. Non riesce a toccare il terreno. Ah, già io ho frutto a mezz'aria, quindi non posso premere questo blocco. Bobby, tu i piedi ce li Vieni qui e sale al posto mio. Questo è quello che gli direi se fosse con noi. Non era corso in avanti, in quel caso dovrebbe già essere qui, no? Non sarà mica ancora preso una nerva alta. Oh, Bobby. Beh, per entrare in questo santuario ci servono i suoi adorabili piedi, non dobbiamo trovarlo. <ride> Oddio non ci può aiutare un Todd? No, i Todd sono inutili come la carta. La carta è inutile. No. Esiste il computer adesso, la carta è inutile. Ok, andiamo dal coso. Andiamo nell'erba alta, chiediamo al professore se ci crea un radar per Bobby. Così non lo perdiamo più di vista. E se... Io mi ricordo che si vedeva il... Quello che faceva Bobby mm. Come facciamo a trovare Bobby? No, non lo troviamo Ecco la soluzione Qui ci siamo stati, sì Non lo ricordo Aveva detto che era andato più avanti Per vedere qualcosa Pensava che fosse andato più avanti Nell'erba alta ancora Se fosse qui, eccolo l'hai detto Così stai aspettando i miei tuoi amici, eh, pure io Avrei, Avere amici è bello, finora Fino a prova a contarli li consiglio a tutti <ride> Bobby, che stai facendo? Ti prego, non dirmi che ti sei perso nell'erba alta Grande M, signorina, sapevo che sareste Che prima o poi mi avessi ritrovato Bella avervi come amici, eh Vi, vi consiglio a tutti, ah, sì sì <ride> Oh, sono arrivati i tuoi compari. Che bellezza! Qui bisogna festeggiare con un bello spuntino a base di cibo in scatola. Sì, sì. Una festa a base di cibo in scatola. Beh, originale. No, oh, no, aspetta, qual è festa? Dobbiamo andare al cartomagno dell'acqua. Beh, Bobby, dai Bobby, saluta il tuo eh, nuovo amico. Va bene, signorino, andiamo. Non basta Mi dispiace, signore, ma i tuoi amici sono diventati origami in quel prato. Ciao Anzi sto, sto essendo razzista Visto che i suoi amici non devono per forza essere dei amici. Oddio Oh un altro nuovo amico <ride> Però non sembra eh, Tutto ben piegato come gli altri Quindi vuol dire che è amichevole è vero? No Ehi l'amico io sono Babomba tu come ti chiami? Ma non risponde, aveva perso anche lui la memoria. Oddio, Bobby no! Avrei dovuto avvisarlo dei nemici cartapestiferi. Ah, hai ucciso Bobby, forse. Mm, secondo te, devi morire. Eh. Maybe. E probabilmente gli ha fatto solo 8 danni. Killalo. Eh, perché i danni da caduta non esistono in questo gioco. Siete di carta volata e basta. La yeah. moto lo fa fare. Sì, okay. perché uh, c'è il coso. Uff. Valle castagna. Ecco cosa serviva, non era una Che cosa coraggio, cosa Mario, serviva. saltare da un ponte per salvare il povero Bobby. Se non, se non muori cadendo da un ponte, allora <ride> mi sa che non è tanto coraggio, più che altro fallo e basta. <ride> Appunto. Se noi siamo sopravvissuti alla caduta, deve avercela fatta anche lui. Se Salve per questo sentiero dovremmo incontrarlo, giusto? We should mm, We should non we should Ok, then shoulders Quello non lo riuscirai a coprire Sono wow. troppi coriandoli Ora è già finiti Wow Colpisci tutta l'erba che trovi Tipo quella Fai di tutta l'erba un fascio Oh, che diavolo è quello? Sta rotolando verso di noi. Ah, deve essere Bobby, non credevo di incontrarlo così presto. Bobby. Bobby. Basta andare incontro alle cose pericolose. Non è Bobby, non è Bobby, non è Bobby, non è Bobby. Ti, ti sembra Bobby così grande e spinoso che rotola. Non lo so. Ah, ecco cosa serve. Ci mancherebbe altro. Ok, vai a coprire la buca. Qui. Non basta. Marri curare Colpisci l'erba! Oh! Vedi? Oh wow! Mm. Casse resistenti. resistenti! Wow! It. Ancora! Stop! copri Ah lo fa sempre Sì che lo fa sempre se no che lo mette a fare aia sì, sì, sì, sì. copri questa è solo una via quindi devo farlo per forza ogni volta lì sta bobby l'ho visto aiuto ok pure un Todd sta! Non è che è lui! Ah, ok! Ancora la musica, cioè abbiamo finito il um, Speriamo! Solo che qui c'era un Todd dove. Ho prendi i soldi! Ne ho già presi i soldi! Non li hai presi tutti, Voglio voglio prendere! Non mi va! Vai! No! no, no. Aiuto! Ma voglio prendere! questo no? Todd! Guarda. Oh no! Mi servivano! Ah, eccolo. Che cos'è? Siamo il trio castagna, grazie per aver tolto le castagne dal fuoco. Trio castagna. Perché ero il trio castagna? Perché, Perché no? Perché prende il nome dall'aria in cui si trovano? Perché erano trasformati in una castagna, madonna mia come sei difficile da capire le cose Uno come Grande M, campione, Olivia, Gra mi avete salvato Non volevo cadere da quel ponte, lo giuro Avevo detto che non volevo intralciarvi, mi dispiace tanto siete, Voi siete i migliori amici, e mi avete appena salvato la vita, lo ricorderò per sempre Sì, ecco, ehm, siamo felici che tu stia bene Deve essere più prudente Bobby, non metterti a rotolare sui ponti, d'accordo? Mi, mi chiamo Bobbomba, signorina, Ti prometto di non farlo più Lo giuro sulla mia spoletta Che è la spoletta? Boh Possiamo andarcene di qui adesso qui, i ricci spinosi hanno l'area di fare molto male Ricci spinosi Cartello Che inutilità Ah, che eh, il resto era utile Cioè, se ti piegassero in più parti sì, okay, ma era un trasformato in una castagna, per questo hanno detto trio castagna, non per eh. l'aria. Se te l'hai trasportato, Bobbi. So, ma ma se tu venissi piegato in, uh, in un origami, tu come faresti a sapere di che origami sei? Non puoi essere piegato in un origami, perché sei fatto di carne, Marco. Vabbè. Ok, finalmente. Nella prossima parte. Sì. Certo. Ancora! Ok. Oddio. I Nuovo nemico. Come? Come si fa? Si. Sì. Uh. Hai tre mosse Perché dovrebbe essere difficile con tre mosse? E come posso fare a usare queste tre? Semplicemente <ride> Ormai è troppo forte Come si fa? Non lo so Fai tipo Che, che sposti questi in avanti Anzi no sposti, sposti questa Questa fila in, in avanti due volte E poi sposti quella Così No Così No Lascia stare rimettili come stavano Ormai è troppo tardi Senti, le lascio così dai Tanto chi se ne frega <ride> Mi lascio quel Goomba finale alla fine Quel Goomba finale alla fine ah. Intanto non muoiono lo stesso Mi parei che non ha avuto il, il bonus per aver risolto il puzzle ah, no. Ok scopriamo cosa fa Bobby. Oddio Ma è solo un nemico, è utile contro i boss ma gli amici singoli non penso A meno che tipo non c'è un nemico rimasto solo e Almeno non ti possono attaccare Ok questo dovrebbe essere meglio indietro due volte e poi lo come faccio a tirarlo indietro se poi stanno a questi ok non era più tanto facile tira questi indietro lo metti dentro questi impossibile oddio come si fa Te lo, sei, te lo sei solo complicato. Mo attacca il Goomba, che è l'unico che ti può attaccare. No, mo si aggiustano questi. Ma non ti attaccano lo stesso. E Sono poi il Goomba. Il Goomba mi fa zero danni. Se mi attacca. Ok Bobby, falli fuori quei due, insieme. No, è don't think will <ride> Perché? Beh, comunque Bobby almeno è utile in battaglia Ci mancherebbe Che è solo una, una spina nel fianco No, si è svegliato Non penso sia solo una, una Una palla al piede Un fardello da portare così in giro Consiglialo, eh Ma non fa la mano forte Ah, meno male che l'ho fatto almeno coso uh, Ora deve essere per forza la edice spinata Perché? Gusci rotanti eh? si sì. ho pre pure preso i tesori quindi non c'è il tesoro oh. uh, dei dei... Ci sarà più avanti spinati Ancora castagna Aia ah, yeah. Super aia ah, yeah. uh. Ah ah ah taglio E invece no perché Marco vorrà vedere gli attacchi Questi puzzle no. qua non sono impossibili No questi sono impossibili Allora così e poi Così No Ah avevo solo due mosse Eeeh Pam bram Vabbè Martello poi, qua? Martello poi, martello altre mosse? Martello qua Martello, questi qua E poi, uh, uccidiamo i gumbistrici, i cupistrici I gumbistrici, li <ride> <ride> voglio vedere adesso Esistono i gumbistrici, mm. sono nella saga per <ride> fermare però ah. Boh, che cosa che schifo hai fatto Non c'è neanche Bobby Non ci credo, ti ho abbandonato per sempre Niente, finisce con i Sì, certo. È impossibile che gli uccida tutti in un attacco, quindi... Scarpe di ferro. Morto. E poi martello. Morti. Oh, ok Ma è incredibile Gundam eh, Volevo dire Mario ecco Adesso mi ha attaccato il beat Non possiamo fare un passo Che Bobby specie di nuovo La sfortuna è che l'ho perseguito lui A cercare guai Secondo me non, non dovevate approcciarlo E basta Nella, nella, nella funivia <ride> E poi potevamo Andare nel Vai, è un labirinto, non toccare le pareti se non muori Non toccare Cosa le pareti se non muori E poi ti colpi, e poi si fa colpire C'è un Goomba dietro, non lo vedi? Vai, di vedi, lato, lo, vedi? Lo, lo vedi Ah, ecco, devo ucciderlo Comunque ricordati che c'è anche il fiore di fuoco ah, <ride> Un ti il, il Is it? Ancora. Ancora. Niente. Oddio. Ma che spammi. Ah. ah Ma è uccidido. Tira. Perché gli dovrei uccidere? Perché un xp più grazie mm -hmm. mille Mario poi ci sono una vera seccatura se ne hai persi troppo in faccio prendi, oh mio dio basta questi tutorial mm -hmm. ne bastava uno questi sono troppo tricky ti fanno pensare che ne basti uno no. invece ne, ne no. basta uno si vede quando ne basta uno sono piccoli tipo quello là auguri quello là allora vediamo cosa sta qui Devi entrare, Ah ecco. potevo salirci, vabbè. No non ci puoi salire. È troppo basso. Vabbè, allora andiamo. Dove porta questo? Dove porta Andi il visto? Questa sopra. Bravo. Bobby! Yoink Perché? Perché? Eccoci che siamo. Fate prima ad abbandonarlo adesso. Oddio. Bobby! Dove sei? Dove stai andando? Non è sceso qui Dove è andato? È andato qui Tanto copre sti strappi Poi ci pensi a oh, Bobby Perfetto Qui dove sta? Ah, come ha fatto? Oh no, difficile Sì, come? Oh, sa come! Fai slidare e poi lo fai Come? Perché hai già sprecato una mossa? Come faccio ora? Lo porti indietro e poi giri Però hai sprecato la mossa quindi non lo puoi più fare Sì che posso farlo e poi è comunque impossibile Dovevi girarlo e poi riportarlo giù. Vabbè. E se lo riportavo giù, portavo giù anche questi e andavo da lì. Sava in saltro. Vabbè quello è morto tanto. Testata, non sanno so fare altro questi. Oh Ok, finalmente. Speriamo che questa sia l'ultima volta che mi si perde Mmm, mmm. miam. Ancora castagna, grazie. Si è mangiato i gombruni a quanto pare. Svegliatelo, perché c'è un Todd qua che vola? Ah, è una vita che lo cerchiamo. Lui si sta a fare la nanna giusto qua all'uscita l'uscita. di tutto il nostro sollievo svegliandolo gentilmente, Mario. No! Eh? Oh ciao grande M Dopo essere rotolato a valle Ho scoperto una scorciatoia Forte eh Meno male Spero proprio di non doverti cercare più Vero? Ora andiamo finalmente a visitare il santuario Di questo cartomagno dell'acqua Per me va bene preparati, Cartomagno dell'acqua Stiamo arrivando Or Is it? Oh grazie Oh grazie Vai Todd salvati Alleluia. Yeah Ora ci mancano solo i blocchi No li abbiamo sì. già presi Miso forse no. I blocchi no perché c'è un altro strappo? ah è vero uh, è l'altra zona vai tanto poi devi andare tu a fare backtracking a vedere cosa abbiamo mancato io <ride> lì, lì ho riparato lo strappo anche se non sapevo neanche che, che perché così. intanto monda là devi aprire ah ecco l'ultimo blocco di monte autunno no ma non è di monte autunno questo è di eh sì, non intendevo morte autunno prima, io intendevo eh, la cosa Castagne, castagna sì. eh, vediamo Eh, vedi, ci manca uno Ne manca uno su quattro, quanto pare Stuck. Ok, finalmente possiamo andare a questo santuario santo O meglio, santo. a salvare Possiamo andare a salvare questo santuario santo quindi, nella prossima parte di Paper Mario di Gaming King Andremo nel santuario e Uccideremo il cartomagno dell'acqua. Quindi, niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao!